Buongiorno a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non ci conosce noi siamo Rossella e Alberto Ciao! Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire dal momento in cui voi vedrete questa lettura angelica Utilizzeremo quattro mazzi di carte, i primi due abbiamo le carte delle fatte, abbiamo le carte degli angeli e le altre due mazzi abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza e dell'arcangelo Michele eh, quindi la prima parte della lettura sarà fatta da me la seconda parte da Alberto eh, quindi rimanete in ascolto eh, per chi ancora non si è iscritto al nostro canale vi invitiamo a iscrivervi nel nostro canale e cliccare nella campanella per ricevere tutte le notifiche dei video che pubblichiamo di settimana in settimana sia sulle letture angeliche ma anche che riguardano gli operatori di luce, eh, riguardano i messaggi degli angeli, come imparare a connettersi con gli angeli potete guardare anche nelle playlist, io qui sopra vi allego la playlist con tutti i video già pubblicati che magari non avete ancora visto ora possiamo iniziare la nostra lettura angelica, iniziamo con una preghiera di protezione ok?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 di Dio Dea, onnipotente padre e madre. Chiedo massima protezione, guida e assistenza per me, per Alberto e tutte le persone che con tanto amore ci stanno seguendo affinché possano ricevere guida e assistenza e i messaggi più giusti per loro in questo momento specifico della loro vita. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a Maria Regina Celeste, e a tutti gli angeli e gli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura in e così è bene iniziamo a mischiare le carte abbiamo la prima carta una vacanza Genitori e figli, questo è molto interessante, terza carta, problema risolto. Diciamo pensa a te stesso, riguardati. Gioca. Eccola qui, caduta. Sì, onesto, con te stesso e con te stessa. Ok, ora tocca ad Alberto andiamo con gli angeli dell'abbondanza che è da un po' di tempo che non utilizziamo vediamo che tipo di abbondanza ci portano sono uscite un po' troppe direi però una carta diceva elimina le distrazioni quindi comunque interessante la prima è lascia andare il risentimento verso il denaro eh, eh, eh. Quindi, questo è interessante visto che adesso stiamo cambiando parad paradigma giustamente per avere più soldi non bisogna essere arrabbiati con i soldi e non rifiutarli questa, lista della gratitudine questa è sempre una cosa molto utile con dei begli animaletti molto natalizi vediamo l'ultima potere della preghiera questa insomma, è abbastanza importante vediamo Michele cosa dice per concludere Sono uscite un po' troppe, però la prima diceva difeso e protetto, quindi direi che è un bel messaggio. Questo è un mazzo abbastanza storico, eh? Vai avanti senza paura. Se lo dice Michele vuol dire che possiamo fidarci. Prendi le distanze dalla situazione. Mitica spada per tagliare le corde, naturalmente le corde che non vanno bene, non tutti i legami, le corde quelle che portano via energia vitale. Ed infine esplora le tue possibilità, questa è apparsa anche non molto tempo fa. Ok, vediamo cosa ci vogliono dire gli angeli. Inizia, diciamo che la nostra lettura angelica inizia con l'invito eh, a prenderci una vacanza, una pausa. Abbiamo bisogno di rigenerarci, abbiamo bisogno di trovare. Un, uno spazio quindi un luogo in mezzo alla natura magari ehm, diciamo prendere qualche giorno off da lavoro eh, immergerci in una in, un, in una vacanza nel senso che abbiamo bisogno di, ehm, di trovare nuove idee creative dentro di noi abbiamo bisogno di tagliare le corde con tutto ciò che in questo momento sta creando caos nella nostra vita e quindi fare una vacanza una piccola vacanza può essere utile per riconnetterci un attimino con la nostra anima, con la gioia nel nostro cuore perché abbiamo bisogno veramente di staccare un attimino dalla dall'assoluta eh, routine eh, una vacanza potrebbe essere anche eh, appunto ri come, eh, ripeto potrebbe essere prendere qualche giorno off da lavoro perché magari avete bisogno di eh, spazio di spazio per pensare per comprendere per ascoltare il vostro cuore e anche per staccare eh, da pensieri ripetitivi che eh, affollano la vostra mente che vi stanno impedendo di, eh, di, di stare sereni, di essere gioiosi, va bene? Eh, diciamo che alcuni di voi hanno anche bisogno di trascorrere più tempo con i propri genitori o al contrario con i propri figli e questo è un momento importante, si avvicina il Natale eh, e quindi diciamo che eh, è un'energia... Di, in cui eh, c'è più amore in cui le persone si riuniscono con la propria famiglia eh, diciamo che un invito alla riconciliazione alla riunione maggiore comunicazione va bene se ci sono state delle incomprensioni in passato bisogna approfittare dell'energia di questo momento per eh, per ritornare a ritrovare una comunicazione aperta da cuore a cuore eh, assolutamente il ruolo eh, che i genitori hanno con i figli e che i figli hanno con i propri genitori è fondamentale perché l'armonia in famiglia crea un'energia d'amore e quindi bisogna assolutamente dice l'Arcangelo Michele risolvere le eh, incomprensioni quindi è fantastico perché appunto ci sarà una, eh, una riunione delle famiglie e questo è importante per tante anime che sulla terra in questo momento magari state sentendo anche un po' di solitudine Avete bisogno di eh, contatto con la vostra famiglia, con i vostri cari, avete bisogno di parlare anche, ok? di trascorrere del tempo con i vostri cari, di ascoltarli, di capire cosa hanno da dire e in quale, in quale modo voi potete contribuire per aiutarli ok? Nel, nel discorso dei figli nei confronti dei genitori, ma anche nel discorso dei genitori nei confronti dei figli. Siate più presenti, siate più ricettivi, cercate di comprendere in che modo voi potete aiutarli eh, magari a risolvere una certa eh, situazione quindi prendere una vacanza potrebbe significare anche staccarsi un po dalla solita routine dal lavoro e dedicarsi un pochino di più alla famiglia ok i problemi sono risolti le incomprensioni sono risolte assolutamente ci sarà una risoluzione eh, dei, dei problemi delle difficoltà che magari avete incontrato eh, in questi giorni eh, ci sarà una risoluzione spontanea e naturale bisogna avere fede e fiducia eh, bisogna pregare bisogna eh, far sì che eh, rimaniate aperti al ricevere miracoli infiniti perché eh, assolutamente anche quei problemi che sembravano insormontabili eh, verranno risolti quindi non preoccupatevi c'è eh, qualcuno che dietro le quinte sta operando per aiutarvi e per eh, portare più pace più armonia e più tranquillità è venuto il momento di prendervi cura di voi stessi voi siete anime eh, che avete la tendenza a dare a dare dare dare eh, adesso è venuto il momento di aprirvi al ricevere perché questo equilibrio del dare e del ricevere è essenziale dice la carta degli angeli per mantenere alta la vostra energia la vostra motivazione per mantenere eh, alte le frequenze nella direzione dei vostri sogni quindi dare va benissimo dare in maniera incondizionata alle altre persone con amore assolutamente è una cosa straordinaria e verrete premiati dal cielo eh, però apritevi a ricevere perché stanno arrivando eh, sta arrivando abbondanza sta arrivando abbondanza in tutte le sue forme che può essere appunto armonia nelle relazioni può essere un'entrata economica può essere eh, una nuova Opportunità, Può essere la risoluzione di un problema Può essere anche la vendita di una, di una casa eh, L'ottenimento di una promozione nel vostro lavoro Cioè si stanno aprendo veramente nuove porte E eh, avete bisogno di mantenere alte le frequenze C'è bisogno di giocare C'è bisogno di divertimento Perché eh, purtroppo ultimamente molte anime Soprattutto gli operatori di luce Stanno prendendo la vita un po' troppo seriamente vi state prendendo il carico e il peso dell'universo questo è tipico delle persone che sono abituate a dare è tipico degli operatori di luce però c'è bisogno di giocare c'è bisogno magari di ascoltare della buona musica di uscire a fare delle passeggiate eh, scusate noi viviamo in una zona molto affollata e trafficata eh, ancora per pochi giorni e quindi eh, potete sentire le sirene vi, spero, vi spaventiate però qua all'ordine del giorno ne passano veramente tante perché siamo in una zona molto centrale comunque torniamo alla lettura eh, giocare alla vita godersi la vita fate una gita andate a visitare un luogo sacro andate a ricaricare le vostre batterie nel modo in cui sapete fare ognuno di noi ha un modo tutto suo potrebbe voler dire anche ascoltare musica e cantare, ballare eh, ognuno dipingere scrivere fate quello che vi dà gioia, avete bisogno di divertirvi un po', anche uscire con un'amica, bere un caffè, a fare una chiacchierata vi può aiutare a tirare su un attimino le frequenze, questo vi può aiutare anche a fare chiarezza dentro di voi, c'è anche una situazione che vi sta un pochino turbando siete un po preoccupati per il vostro futuro per il vostro avvenire eh, un po per dal punto di vista lavorativo un po dal punto di vista di alcune relazioni eh, che devono prendere una nuova eh, diciamo un nuovo un nuovo ciclo devono evolvere a qualche livello devono concludersi questo è eh, diciamo un, um, una cosa necessaria quindi apritevi al cambiamento eh, non necessariamente deve essere un cambiamento negativo, però ci vuole decisione, determinazione e chiarezza, dice l'Arcangelo Michele, quindi per piacere sii onesto con te stessa, sii onesta con te stessa, fai chiarezza dentro di te cosa vuoi fare, eh, soprattutto sii onesto con le altre persone, abbi il coraggio di dire la verità, cosa senti nel tuo cuore, abbi il coraggio di aprirti alla verità e non aver paura, la verità porta sempre cambiamenti positivi, invece Far finta di niente o omettere i tuoi sentimenti, le tue sensazioni può far male a te o può far male alle altre persone. La carta precedente diceva questa situazione è già risolta, quindi non hai niente... Da temere, devi solo avere il coraggio di prendere in mano la tua vita, avere il coraggio di agire, avere il coraggio di parlare, avere il coraggio di comunicare, se c'è qualcosa da risolvere, abbi il coraggio di avere una conversazione aperta con il eh, tuo partner, con la tua famiglia, eh, con le persone a te care, con il tuo capo, con i tuoi colleghi, qualunque cosa ti sta turbando, è importante avere il coraggio di parlare e di agire in una direzione specifica ecco perché gli angeli ti invitano a fare chiarezza ecco perché gli angeli ti invitano un po' a staccare, a divertirti un po' perché quando sei in energie più alte le intuizioni arrivano prima quindi eh, quell'intuizione che ti sta arrivando cerca di seguirla e di agire nella direzione che ti è stata indicata perché quella è la via giusta ma sempre con onestà, integrità e chiarezza per te stesso per te stessa e per tutte le persone coinvolte ok? Bene ora tocca ad Alberto certo sono d'accordo allora, proseguiamo e parliamo di denaro giustamente questa carta parla del sistema economico che soprattutto in questo momento può non sembrare il più equilibrato no vediamo vediamo tanti tanti squilibri vediamo persone molto ricche persone che non hanno nulla eh, però naturalmente pensare che il mondo sia sbagliato ed essere arrabbiati verso l'energia del denaro non è che porta a maggiore equilibrio quindi il primo passo è quello di accettare che effettivamente può essere che questo capitalismo non sia proprio il più equo questo tipo di capitalismo, non necessariamente il capitalismo ma se io lo accetto lo posso anche cambiare se io non lo accetto lo rifiuto di base eh, non, non entro neanche in campo perché proprio è come se rifiutassi no, la ricchezza rifiuto che possano esserci persone che hanno qualcosa in più ma questa è pura utopia perché ci sarà sempre qualcuno che guadagna meno e uno di più qualcuno che ha meno e uno di più anche perché rientrano i gusti personali le scelte personali uno vuole eh, una macchina utilitaria uno vuole il macchinone a seconda del proprio lavoro eccetera quindi questo fa parte del libero arbitrio no, eh, no non è tutto... Cioè può essere tutto predeterminato in un certo senso perché le scelte sono state fatte prima, ma non possiamo pensare di controllare. Quindi eh, perché provare il risentimento verso il denaro? L'energia del denaro è un'energia neutra, cioè una banconota piuttosto che i bitcoin non hanno, voglio dire, eh, come dire, delle preferenze, etichette. Siamo noi che con i nostri comportamenti decidiamo come utilizzare i soldi. Noi non possiamo decidere cosa il ricone di turno farà con i soldi, certo possiamo attraverso i pensieri, magari cercare di orientarlo verso una certa direzione, ma noi possiamo decidere cosa facciamo con i no noi i nostri soldi e che rapporto possiamo, vogliamo avere con i soldi. Cioè la rabbia non ha senso perché, eh, come dire, può essere qualcosa di collegato magari ad eventi passati, magari perché noi stessi in vite passate magari ci siamo, abbiamo utilizzato male il denaro e adesso magari proiettiamo, oppure semplicemente abbiamo visto persone che hanno utilizzato il denaro eh, per scopi personali. Ma ripeto, provare rabbia non ha mh, nulla di positivo, nulla di sano. Quindi, perfetto, quella persona lì ha utilizzato il denaro in modo egoico. Io so che non sono così. Per me il denaro è un mezzo che serve per me stesso, comunque per adempiere ai miei bisogni minimi, quantomeno. E dopodiché, non lo so, quello che mi avanza lo investo, lo do a chi non ha niente, apro un onlus, ognuno fa... Ma invece di arrabbiarsi verso chi fa delle scelte per noi discutibili, cerchiamo noi di orientarci in un modo positivo e dopo questo magari porterà anche altri a seguire il nostro esempio. Però provare rabbia verso i soldi, non, non è una cosa fisiologica perché poi allontana i soldi cioè io mi lamento che Guerric utilizza male i soldi e come faccio io a, a farmi arrivare altri soldi? se magari io per primo gestisco male il poco che ho perché magari sono troppo minimalista eh, non mi concedo, non mi do il permesso eh, cerchiamo di essere focalizzati no? perché sennò le opportunità non arrivano se, se, se c'è questo rancore quindi e preghiere, preghiere anche verso il denaro, eh, non so, la preghiera ponopono, -pono, il perdono, eh, perché questo ci porta a, uh, ad allinearci alla frequenza giusta e a provare amore verso il denaro, ma in quanto mezzo che aiuta a... a Possedere delle cose ad aiutare le persone, non in senso materialista, nel senso che io voglio avere lo status sociale, voglio avere un sacco di cose, la gente che mi adora, controllare le persone. Non è di questo che stiamo parlando, evidentemente. Dopodiché c'è la lista della gratitudine, anche questa è una cosa estremamente utile, no? Perché al di là del perdono che ovviamente ti permette di eh, tagliare tutte le corde negative verso persone, verso i soldi, la lista della gratitudine è sempre una cosa utile da fare ogni giorno, quindi per cosa sono grato? Eh, per essere vivo, per avere i soldi che mi servono per campare, per avere un tetto, e il famoso in inglese count your blessings, conta le tue benedizioni, no? Quindi in questa figura abbiamo un asinello, un agnellino, eh, che sono vabbè, due animali prettamente natalizi, ma non solo, sono due animali fantastici a prescindere dal Natale, no? E quindi è proprio questo il punto, cioè lo spirito del Natale è uno spirito che andrebbe allargato più possibile a tutto l'anno, cioè non è che uno fa un mese che è tutto contento, i canti di Natale, mi metto il maglione di Natale, l'albero e dal giorno dopo sono arrabbiato, perché tante volte c'è un po' questa, questa cosa assurda, no? Che trovi persone che ti scrivono, che ti salutano, che non ti calcolavano da un anno e poi ritornano ad essere quello che erano, quindi da un lato impariamo a riconoscere se ci sono persone magari che hanno doppi fini o che si comportano in modo non corretto, ma dall'altro noi di base cerchiamo di essere natalizi tutto l'anno, quindi la gratitudine sicuramente è un'altra cosa che porta ad amplificare il campo, a, eh, ad attrarre altre opportunità, perché io sono grato a tutto quello che ho e quindi l'universo riconosce la mia gratitudine e mi farà avere altre cose, no? Ma questa è una cosa proprio utile in generale, se tu sei grato anche solo al fatto, paradossalmente, di aver preso una multa, dici, eh, sono grato perché magari ho fatto una cavolata e quel funzionario, giustamente, ha fatto il suo lavoro e mi ha messo 40 euro di multa. Magari la volta dopo tu non attrai un'altra multa, perché se tu ti lamenti, vai avanti con la lamentela, allora magari ti si buca la gomma e arrivano altre rogne, no? quindi eh, è una cosa che mi rendo conto che è un po' paradossale di fatti esiste la legge del paradosso ma vi assicuro che con questo tipo di approccio mh, si attraggono altre cose la gratitudine è fiducia in effetti perché se cominciamo a partire dalle piccole cose ad alimentare pensieri negativi eh, però se va male quella cosa lì e se, e, se, e, se, e, se, e se va a finire che te la attiri ma l'hai pensato tu non è che il mondo è cattivo e di fatti subito dopo cosa c'è? il potere della preghiera nel dubbio prega a prescindere e agisci, quindi affida qualsiasi situazione al cielo. Le risposte ti arrivano, ovviamente se possibile segui le risposte, non è che Dio ti dice non lo so, vai in palestra per tirarti su e tu eh no, però sai non ho voglia, non ho soldi, è questione di focus, la voglia te la fai venire, così dopo ti aumenta, i soldi piuttosto di spenderli incavolate, ho fatto l'esempio della palestra, faccio per dire, potrebbe essere tutt'altro. Ma eh, il fatto è che Dio ci dà delle risposte, ci dice ciò di cui abbiamo bisogno, poi sta a noi. Perché se ci auto-mentiamo, allora Dio sa ovviamente di base di cosa abbiamo bisogno, noi invece, no, ma no, io secondo me ho bisogno, io desidero quella roba lì. Vabbè, prenditi quella cosa lì, ma non è la cosa che ti serve. Quindi cerchiamo di, di essere, appunto come dicevi anche tu prima, proprio coerenti, integri, puliti, fino in fondo, non solo dove ci fa comodo, no? Subito dopo c'è vai avanti senza paura, questo lo dice Michele. Prima si parlava, no, di, di musicoterapia, questa carta, magari sto vedendo fischi per fiaschi, ma sembra che lui abbia in mano una specie di campana tibetana, per come la vedo io, no? Che è uno strumento molto bello, che ti porta in accordo, no? Perché sono proprio strumenti che sono stati concepiti proprio per creare una grande accordatura nel corpo, no? Poi può essere la campana tibetana, uno può usare anche altro, eh? non c'è solo la campana tibetana, questo è un esempio del potere della musica. Anche questa è una carta di grande gratitudine, di sicurezza, di coraggio, di scopo dell'esistenza, quindi se hai dei dubbi su quello che stai facendo, Michele ti sta dicendo per favore vai avanti senza paura, quindi vai avanti, non fermarti, non andare indietro, ma vai avanti anche col coraggio. Non è che vai avanti ma sei tutto tremolante, oddio, e allora la, la prima obiezione, la prima cosa che succede, cadi per terra come una pera cotta. Quindi io vado avanti, magari faccio un errore, cado in avanti, fall forward, cado ma cado in avanti non è che cado indietro. Quindi quello che ti può sembrare ancora una volta un errore, in realtà è una cosa che ti porta sempre più vicino al risultato. Gli errori vanno fatti, eh. se no per non fare errori non agisci, nel dubbio non agisci. Allora nessuno ti può dire nulla, non fai errori. Ma in realtà hai già sbagliato in partenza perché non sei entrato in campo. Ci sono due errori, non iniziare e non andare avanti. Quindi inizia e vai avanti senza paura, con la fiducia. Se tu vai avanti con la fiducia, con la gratitudine, vedrai che poi l'universo cospirerà a tuo favore sentirai, è come quando il vento è talmente forte che ti fa camminare, vai avanti per inerzia, succede quella cosa lì, vieni guidato, vieni proprio travolto dalla fiducia, non c'è più paura, non ci sono più dubbi, a patto che naturalmente tu per primo creda in te stesso, perché delle volte magari abbiamo il sentire, che è il sentire del corpo, che non è una cosa discutibile, perché se tu senti una sensazione, è una cosa tua e, e devi rendere onore a questa cosa. Se tu ti, ti metti in dubbio, è un problema perché poi... Tutto il resto ti segue, capite? Per cui tante volte magari ci sentiamo, no? Uh, non so, abbiamo delle paranoie, pensiamo che il mondo sia contro di noi, Eh, ma intanto tu come ti parli? Qual è il tuo dialogo interno? Perché se tu per primo sei indeciso, poco convinto, ti autobastoni alla prima cavolata che fai, e poi l'universo... Eh, rischierai magari di trovare persone e situazioni che ti giudicano ancora di più perché ti fanno da specchio purtroppo ma se tu invece sei integro, sei positivo, sei fiducioso fidati che troverai situazioni e persone che ti esalteranno ancora di più è proprio è una cosa, lo dice anche la fisica quantistica questa non è filosofia, eh, non è una teoria astratta è una cosa che si verifica negli aspetti pratici di tutti i giorni però a patto appunto che tu Vai avanti con azioni quotidiane piccole, mirate, pulite e con il coraggio. Quindi intenzione e azione ancora una volta. Quindi io metto l'intenzione come la freccia nell'universo. Universo io ho intenzione di essere felice a prescindere. E dopo naturalmente però devi anche agire perché se vuoi essere felice stai lì, ma eh, vediamo cosa succede oggi, ma non lo so, speri che ti cadano in testa le cose, stai lì sulla poltrona. Sarà difficile, no? Abbiamo letto in questi giorni l'espressione. Non mi ricordo se era su un oroscopo o cosa. Ci sono delle persone che in certi momenti aspettano che arrivi il guru che ti bussa alla porta e che entra e ti dà le regole. Al massimo ti bussa alla porta uno che ti fa una consegna. Perché hai fatto tu l'ordine, capisci? Non è che le cose arrivano così. Poi prendi le distanze dalla situazione. Quindi naturalmente questa è una cosa che fa abbastanza parte della saggezza orientale, in realtà più che occidentale, quindi agisco, non ho paura, sono nel flusso, ma allo stesso tempo prendo anche le distanze, non devo avere troppo attaccamento al risultato, perché l'attaccamento, il volere, no, try too hard, come dicono gli inglesi, volere troppo duramente, non è, non è una cosa che ti aiuta ad arrivare al risultato, perché significa che ci tieni troppo a qualche livello, che metti del potenziale superfluo e quindi è come se non ci credessi abbastanza allo stesso tempo, perché se ci tieni troppo, eh, tienici il giusto, comunque ci tieni, non è che non ci tieni, ma devi lasciar fare anche a Dio, quindi tu, tu fai il tuo compito e Dio fa il suo, è sempre no, quello che tu pensi ti pensa, quello che immagini ti immagina, quello che fai è sempre un andare incontro e farsi venire incontro, no? quindi c'è la spada di Michele che serve per recidere la paura, i drammi, no? i cordoni eterici. Perché in qualsiasi situazione e in qualsiasi rapporto con le persone, naturalmente dobbiamo alimentare cose positive. Se no, Sennò, per far sì che quella cosa lì vada avanti, per quel rapporto lì sia giusto per noi, bisogna tagliare necessariamente dei cordoni. Questo capita, per esempio, prima c'era la carta genitori figli questo capita anche con i genitori, magari hai un rapporto comunque anche buono, però inconsciamente magari uno dei genitori, o magari anche tu stesso, ci si porta via energia a qualche livello. Ci sono dei cordoni di vergogna, faccio per dire, che magari arrivano da vite passate in cui eravamo amici. Sparo. E queste cose non, non, non sono sane, però non è che fai a rovinare tutto il rapporto perché c'è questa cosa quindi fai la preghiera, ci lavori su e fai in modo che Michele con la spada tagli i cordoni eterici dopo ci sono invece anche persone con cui proprio bisogna tagliare tutto il rapporto altro che solo cordoni eterici perché sono proprio persone tossiche però ci si augura naturalmente che non sia così con i genitori mediamente sì. non è così parliamo di situazioni non gravi ovviamente, mediamente comunque con la preghiera possono succedere miracoli, questo e questo anche nelle situazioni. Però, però bisogna, bisogna lasciar fare a Dio che ne sa più di noi. Quindi eh, questo tipo di operazione ci permette di spostarci dal controllo alla fiducia. No? Quindi permetto, permetto a lui di, di tagliare le corde, così mi sposto dal dramma e dalla paura e vado nella fiducia, nel cuore nel regno in cui tutto è possibile, nel regno della tolleranza, del dare, del ricevere, dell'apertura. Qualcosa, qualcosa di buono verrà fuori di sicuro a questo punto. Infine, esplora le tue possibilità. Quindi siamo partiti con la vacanza e finiamo con le possibilità. Perché naturalmente la vacanza non è per forza andare cinque giorni alle Mauritius, la vacanza è anche mi prendo un giorno tutto per me, è andare in una spa, è sto nella mia stanza cinque ore, medito, può essere tante cose, ma fondamentalmente è fare spazio dentro di sé, cioè ho fatto qualche giorno in cui ho lavorato come un mulo, perché ci sta, perché è un grande progetto e quindi ci ho messo tutto me stesso, però adesso ho bisogno per qualche ora di staccare un po', stacco il telefono, non voglio sentire parlare di lavoro, Me lo prendo, mi prendo questo spazio per parlare con la mamma, me lo prendo per me stesso per fare una doccia, può essere qualsiasi cosa, però c'è bisogno dello spazio sacro. Di uno spazio in cui vai solo tu, ci sei solo tu, eh, ma non per avere dei segreti, per, perché proprio c'è un'intimità con noi stessi, no? E questo ti fa essere proprio integro, sicuro e così ti, ti poni in modo onesto, come diceva anche la carta, prima con gli altri, no? Questo ti può dare anche delle altre risposte perché fai spazio, magari bisogna di perdonare, hai bisogno di farti un piccolo pianto perché si sa che le lacrime lavano lavano via le impurità, purificano l'anima e poi da lì. Da lì ti arrivano magari delle intuizioni. Si parla sempre di direzione. Direzione, scopo della vita. In, in questo momento sicuramente ci sarà una, una priorità, una cosa da cui partire. Il proprio stato d'animo, il proprio stato di salute. Magari c'è qualche piccolo acciacco, che poi si sa benissimo che parte tutto dalla mente, parte dallo spirito, quindi un bel respiro. Cerchiamo di immaginare che tutto il corpo sia pervaso da una luce bianca, no? quindi... Non esiste la malattia salute, l'immaginazione positiva, io in questo momento sono nelle, nelle mie piene facoltà mentali, sto bene, sono lucido, ognuno saprà cosa, su cosa si deve concentrare. E quindi, quindi questa operazione fa in modo di portarti nel campo delle infinite possibilità, perché è chiaro che se tu fai sempre le stesse cose, tu vedi quella cosa lì, ma l'universo è molto altro, eh. l'universo o gli universi. Quindi se tu hai il coraggio di prenderti del tempo per te stesso, senza paura della solitudine, di scoprire cose che magari ti fanno cambiare la tua identità, perché tante volte abbiamo troppe convinzioni su noi stessi, dobbiamo essere più come l'acqua, più, più tranquilli, più nel flusso. Quindi questo, questo poi ti fa trionfare, questa figura è a cavallo, proprio... Sei nel cuore, no? un cavallo potrebbe essere anche un unicorno, sei proprio nel cuore, nella chiarezza, hai fiducia. Nessuno ti si può parare contro e farti delle osservazioni che ti fanno vacillare, perché tu sei convinto. No, no questa è la mia strada, io sono sicuro, io farò la differenza perché io sono diverso dagli altri, perché naturalmente se no, se io sono uguale agli altri, non posso fare la differenza. Però questa diversità, per concludere, non è una diversità che mi porta ad essere arrabbiato, io sono diverso, io non sono come voi, io sono arrabbiato con Dio, perché, per come. No, io sono diverso perché ciascuno è diverso da un altro, non esistono dei sosia. Io ho un superpotere che è solo mio e il compito della mia vita è di far sbocciare a tutti i costi questo potere, però mi devo concedere di essere diverso, non lo devo vedere come, come una vergogna, come una maledizione, quindi devo abbracciare un eventuale dolore, se a qualche livello in questa vita o in vite passate questa cosa magari è stata umiliata, rifiutata, come abbiamo detto tante volte, ma magari delle volte da noi stessi in primis, magari non ci prendiamo molto, gli altri ci fanno da specchio. Ma se io ci credo, questa cosa proprio la coccolo, questo dolore lo trasformo in piacere, come avere un orsacchiotto, un angelo custode, questa cosa diventa potentissima, potentissima. Cioè, non facciamoci vincere dalla tentazione di essere duri, perché così uh, gli altri non riusciranno mai a scalfirmi. No, tu devi, devi concederti anche di essere vulnerabile, essere fragile, che non significa diventare zerbino, dive, eh, dir di sì a tutti, eccetera, ma... Io sono una persona dolce, io sono un buono, io sono per la luce, io non accetto il compromesso di essere complice di un sistema sbagliato, io non, non diventerò mai cattivo, o corrotto, ma piuttosto faccio un giorno senza mangiare perché non ho soldi, estremizzo, che non succede, perché Dio non ti fa arrivare lì, però capite cosa significa? cioè essere fedeli a noi stessi, perché eh poi sì. alla fine lo scopo della vita è quello di essere noi stessi e di fare onore a noi stessi, senza, senza cedere senza cedere a compromessi perché Michele è questo, è questo che, che dice non, non so, bisogna mai cedere alle tentazioni perché delle volte può esserci la tentazione della la vocina che ci dice no, prendi la scorciatoia no, fai la cosa che ti dà il risultato subito no, noi facciamo le cose difficili perché sono quelle che alla lunga ti danno più soddisfazione soprattutto perché ora che va proprio cambiato il mondo rivoltato come un calzino c'è bisogno di fare queste cose più che mai. Bene, grazie Alberto. Eh, bene, per eh, Questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che mh, ci occupiamo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo eh, Michele. Se volete imparare a connettervi con gli angeli e con la, attraverso gli insegnamenti dell'arcangelo Michele eh, potete accedere al corso online dove ci sono tutte le lezioni necessarie dove potete imparare da casa. Eh, potete guardare queste lezioni tutte le, vol le volte che volete avrete tutti gli strumenti che vi aiuteranno a entrare in connessione con l'arcangelo michele quindi eh, potete contattarmi per ricevere questo eh, corso online ok potete acquistarlo e in offerta fino alla fine del mese se non sbaglio ok eh, se volete invece mh, partecipare a un webinar dal vivo eh, si farà la quarta settimana, ho spostato eh, la data, si farà la quarta settimana di gennaio il quarto weekend, quindi a fine mese a fine gennaio eh, e questa a differenza del console online ci sarò io dal vivo attraverso internet, utilizzeremo eh, il programma, un programma okay, dove saremo tutti connessi e partiremo da zero, dalle basi fino ad arrivare al massimo livello di connessione vi saranno dati anche qui tutti gli strumenti necessari per connetter con gli angeli e con l'arcangelo eh, michele volevo ricordarvi che ci occupiamo anche di guarigione a distanza con le nuove eh, frequenze di luce perché è interessato a ricevere riequilibrio a livello fisico mentale emozionale o spirituale oppure se siete interessati eh, avete bisogno in questo momento particolare della vostra vita di sciogliere i blocchi di liberarvi dalle paure da quei sistemi di credenze limitanti da tutto ciò che vi sta impedendo di esprimere il vostro massimo potenziale, eh, io utilizzo eh, col coaching una tecnica molto potente che si chiama Logos Healing. Ok, quindi se siete interessati ai nostri servizi potete contattarci senza nessun impegno. Noi vi ringraziamo e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione a tutti, ciao a ciao. A tutti. ciao.